che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Partiamo con la categoria Banking and Finance e andiamo a premiare l'Eccellenza dell'Anno Innovazione e Leadership, NPL. Il premio va a Davis e Morgan. uno dei maggiori player indipendenti nel mercato dei non-performing loans italiani per intrattenere rapporti con molteplici investitori qualificati per l'ampia preparazione ed expertise. Eccolo, Davis Morgan, eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership MPL. Complimenti. Foto. E quando... Sì, stia ancora un attimo con noi... Uh, eh perché so che col microfono... Ci dica. Beh è un premio che mi rende molto orgoglioso perché noi abbiamo passato tanti anni a lavorare duro e la strada è sempre stata in salita fin dall'inizio, fin dal 2008 quando abbiamo iniziato. Abbiamo avuto molti momenti di sofferenza, molti momenti di gioia come questo e grazie a un meraviglioso team che ha saputo surfare tra le difficoltà siamo riusciti ad arrivare molto in alto quindi sono molto contento grazie al meraviglioso team che abbiamo costruito e anche ai nostri azionisti che non hanno mai fatto mancare il loro supporto finanziario al momento opportuno quindi grazie a loro, grazie a voi e grazie anche al pubblico meraviglioso grazie Grazie per grazie. queste parole, grazie mille Siamo in presenza del dottor Andrea Bertoni, CEO di Davis Morgan. Benvenuto. Grazie. Questa sera la vostra realtà ha ottenuto un importante riconoscimento nel settore del, degli NPL. Ecco, come commenta questa vittoria? Beh, sono contento e orgoglioso perché testimonia la nostra leadership in questo mercato e devo dire che ringrazio molto tutti i miei collaboratori e le persone che lavorano a Davis Morgan che in questi anni hanno saputo cogliere con grande attenzione le opportunità che il mercato ci ha posto davanti, quindi sono molto contento. Ecco, Davis and Morgan è un intermediario finanziario indipendente specializzato nell'acquisto e nella gestione di eh, crediti deteriorati selezionati. Ecco, le chiedo di raccontarci la vostra storia e il vostro approccio. La storia nasce nel 2008 quando Davis Morgan è nata come banca d'affari. Quando poi c'è stato il problema del 2008, la crisi finanziaria del 2008, abbiamo capito che il tema dei prossimi dieci anni sarebbe stato quello delle sofferenze bancarie e abbiamo avuto una buona intuizione, quindi ci siamo mossi in questo senso, abbiamo lavorato alacremente sulle sofferenze da prima chirografari poi siamo andati negli ultimi anni sull'ipotecario milanese che anche lì ha avuto un buon risultato perché il mercato è cresciuto molto, quindi siamo stati più che ripetenti pagati e devo dire che nel tempo abbiamo anche allargato la nostra compagine societaria, abbiamo fatto entrare eh, sia diciamo, il dottor Arendt Oetker che è un, diciamo, un patron di una società tedesca molto importante tra cui detiene la marmellata Iro e che ci sostiene finanziariamente nei momenti di necessità abbiamo raccolto personaggi importanti quale il presidente, il dottor Malim che viene dalla banca Barclays e quindi ha portato un'esperienza importante a livello di governance della società e quindi devo dire che tutto questo ha fatto sì che il nostro società oggi si ponga nel mercato degli NPL in maniera molto positiva. Ecco, Quali sono quindi i vostri progetti e obiettivi futuri? Nel futuro sicuramente consolideremo la nostra presenza nel mercato milanese che già dominiamo e vogliamo continuare a mantenere la nostra presenza in maniera massiccia e importante su Milano. Allargheremo ad altre città italiane sempre città diciamo del pari di Milano, quali Firenze, Napoli, eh, Torino oppure località diciamo balneari o montane di un certo, sempre che abbiano una certa ricaduta anche di immagine perché i nostri investitori sono soprattutto investitori esteri e poi stiamo guardando anche il mercato estero abbiamo messo in questo momento sotto attenzione Parigi quindi probabilmente ci sarà anche un'espansione all'estero della nostra società per fare questo chiaramente avremo bisogno di nuovi talenti lenti, avremo bisogno di allargare, ampliare gli uffici e eh, aprirne di nuovi e anche avere nuovi capitali che è quello su cui stiamo lavorando.